Qual è il problema della prova scientifica? Eh, il problema della prova scientifica è essenzialmente legato, non vi spaventate, la parte teorica dura poco, poi parleremo solamente di pratica, quindi vi prego di, di fare un piccolo sforzo nel seguire questa prima parte, perché poi tutto il resto sarà, eh, nel, sarà in, in discesa. Qual è il problema della prova scientifica? Che dovremmo metterci d'accordo su che cosa sia la scienza e su come funziona la scienza. In questi ultimi due anni, Avete, abbiamo sentito tutti i santi giorni qualcuno che in televisione ci dice la scienza dice, la scienza ritiene, la scienza eh, afferma. Questa è una visione religiosa del, eh, del metodo scientifico, che è esattamente agli antipodi di come dovrebbe funzionare eh, il, eh, il metodo scientifico. E, e perché è un problema? Perché se noi sostituiamo eh, alla, eh, alla divinità, una divinità laica, una divinità pagana che chiamiamo scienza, ci troviamo esattamente nella stessa condizione di chi non può discutere un qualsiasi predicato, una qualsiasi affermazione, perché invece di essere affermazione verbo divino è verbo scientifico. Bene, verbo scientifico è un ossimoro, è un verbo e scientifico sono due parole che non possono stare insieme. Il, il metodo scientifico è basato, e in questo è differente da qualsiasi altra forma di conoscenza, è basato innanzitutto sul, eh, sull'approccio galileiano. Galileo, ricorderete, basava le sue eh, analisi su tre elementi, misura, ipotesi e cimento. Rilevo dei fatti, cerco, faccio delle ipotesi per spiegare, come si siano eh, potuti verificare e verifico se l'ipotesi che ho fatto, cimento, esperimento, eh, riproduce gli stessi risultati. Tutto sommato, se ci pensate, il metodo, l'approccio che utilizziamo quando eh, impostiamo una difesa penale non è tanto diverso. Al netto del fatto che magari il cliente ci ha raccontato come sono andate le cose, quello che facciamo è vedere qual è il risultato delle indagini preliminari, trovare una spiegazione eh, dei fatti che eh, sia coerente con le nostre necessità difensive e poi eh, verificare se questa ipotesi che abbiamo, eh, che abbiamo eh, progettato regge al confronto con le norme e al confronto con eh, i fatti così come emersi eh, accertati dal dal pubblico ministero. Proprio questo approccio religioso, fideistico alla scienza, ha consentito l'ingresso nel processo penale in particolare di tutta una serie di discipline che si ammantano di scientificità, ma che in realtà ne sono assolutamente prive. Una di queste è la grafologia. La grafologia, secondo un criterio Vedremo poi come si è evoluto il concetto di, eh, di standard valutativo nell'ambito del, del processo penale, eh, dei diritti standard valutativo dei risultati di una, eh, di una teoria scientifica. E questo approccio fideistico, dicevo, eh, si è tradotto nel considerare, del, nel dare valore eh, scientifico o eh, protoscientifico alla grafologia. che oppure da certa giurisprudenza in effetti è stata ricondotta in un alveo di, eh, diciamo di utilizzabilità, ma non certo di eh, eh, idoneità a produrre risultati eh, realmente al, non, non discutibili, non, eh, non criticabili. In questo senso, in, in questo caso parliamo quindi di protoscienze, cioè di discipline che hanno una, una qualche validità pratica, una qualche validità empirica, ma che non garantiscono eh, quello che eh, vedremo poi essere il paradigma dell'epistemologia dell moderna, e cioè la verificabilità intersoggettiva dei, eh, dei risultati. Anche l'astrologia è, è una protoscienza, eh, si ammanta di, eh, appunto, di metodo, di criteri, ma nella realtà non ha nessuna Nessuna validità. Eppure, vi, eh, vi racconto un aneddoto, durante la Seconda Guerra Mondiale gli inglesi eh, assoldarono un astrologo perché prevedesse, perché leggesse eh, gli astri, eh, facesse l'oroscopo a Hitler. Perché questo? Non perché eh, Churchill chiede, credesse nel, nell'astrologia, ma perché ci credeva Hitler. E quindi Siccome i criteri di lettura delle stelle e dei temi natali erano gli stessi, sia che si operasse in Germania che in Inghilterra o altrove nel mondo, l'applicazione degli standard astrologici ha consentito agli inglesi, adesso poi non si sa bene con quale reale efficacia comunque, ha consentito agli inglesi di avere eh, un accesso eh, concettuale alle eh, decisioni che Hitler eh, stava per, per assumere appunto sulla base dell'astrologia. Quindi a patto di avere una visione pragmatica delle cose, eh, non necessariamente le, le protoscienze eh, vanno escluse, vanno però riconosciute per, eh, per tali. Eh, Un'altra un forma di, eh, di scienza eh, o presunta tale è eh, il concetto, è la, la pseudoscienza. La pseudoscienza è quella che pretende di essere scienza a tutti i costi, ma in realtà non, non lo è. Qual è il concetto che differenzia eh, la scienza galileiana, la scienza moderna, da, dalle protoscienze e dalle, dalle pseudoscienze, il concetto di verificabilità eh, intersoggettiva. Senza voler entrare in argomentazioni epistemologiche eh, troppo complesse, eh, il punto è molto semplice. Se esiste un modo per eh, ottenere lo stesso risultato affermato da un determinato soggetto, in, eh, indipendentemente da questo soggetto, allora e, e se questa verificabilità diventa dato acquisito, nel senso che ci sono più soggetti che indipendentemente convergono verso la stessa soluzione, allora è probabile che quel risultato abbia un valore scientifico. Ma attenzione, lo ripeto, valore scientifico non è sinonimo di valore assoluto. Qualsiasi conclusione scientifica vale nell'ambito delle ipotesi che eh, le hanno generate. La prima indicazione eh, pratica, quindi, quando vi trovate a dover patrocinare un caso nel quale la le, le, i fondamenti scientifici, i dati scientifici sono in gioco, è quello di domandarvi qual è il perimetro all'interno del quale sono state raggiunte quelle conclusioni. E quindi andate a verificare in concreto Andate a verificare in concreto se il perito, perché poi chiaramente del perito stiamo parlando, non certo del giudice, se il perito che ha fornito determinate conclusioni ha adottato questo paradigma. Facendo un esempio eh, esagerato, eh, voi tutti sapete che la fisica newtoniana è stata superata, si legge anche eh, su eh, quotidiani generalisti, dalla meccanica quantistica. Eh, questo però non significa che la fisica newtoniana non continui a funzionare, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi per la nostra vita quotidiana eh, noi ci continuiamo a comportare applicando le regole di quella, eh, di quella teoria. Perché questo? Semplicemente perché eh, il, il, il livello dimensionale eh, del, nel quale ci troviamo non ha bisogno di una teoria più complicata. Se andiamo verso l'infinitamente piccolo o l'infinitamente grande, eh, allora dobbiamo ricorrere alla meccanica quantistica. Ma per quello che riguarda la nostra scala di percezione, eh, il caro vecchio Newton è ancora più che sufficiente alla, eh, alla bisogna. Se, vo se volete un esempio ancora più concreto, non so se qualcuno di voi va a vela o ci è mai andato, però chiunque va a vela impara a eh, leggere eh, la, la posizione, a, a stabilire le rotte, guardando uh, il cielo e applicando un sistema che è quello di Tolomeo, che presupponeva che la Terra fosse piatta. Perché questo? Perché per la necessità specifica, perché si fa questo tuttora? Certo si potrebbero usare i radar, tutto quello che vi pare, il telescob, quello che vi pare, però siccome il, uh, il sistema tolemaico funzionava e funziona tuttora, lo si utilizza nel limitato ambito di validità, che è quello dell'andare dal punto A al punto B con una barca a vela. Non si desume, dal, dal, non si utilizza il sistema tolemaico per mandare un satellite in orbita o per mandare eh, un, eh, un razzo sulla Luna. Questo è un po' il concetto. Quindi ripeto, eh, ed è forse il cardine, se c'è una cosa, Uh, se c'è un, un suggerimento da portarsi via alla fine di queste tre ore, è proprio questo. Quando avete a che fare con un CTU che si uh, profonde nel cercare di dimostrare la scientificità delle sue conclusioni, la cosa essenziale è capire qual è il perimetro teorico all'interno del quale si muove e se ha senso restringerlo o espanderlo. Perché voi sapete che i consulenti tecnici hanno la tendenza a a specie quelli nominati dal giudice, hanno la tendenza a voler spiegare a tutti i costi, a voler trovare una soluzione a tutti i costi. Non accettano se che il quesito non ammetta una soluzione o soprattutto non ammettono di non essere in grado di trovarla. Ed è il momento nel quale cominciano a tirar fuori le teorie. Ed è quello il momento nel quale vi dovete porre il problema dell'ambito dell di applicabilità della teoria che il CTU sta cercando di eh, far entrare nel, nel processo. Eh, la veri, la, la, ovviamente gli Stati Uniti sono stati la patria di questi argomenti, anche se poi in realtà lo dico se avete un qualche interesse accademico penalistico, eh, l'Italia con il lavoro di Federico Stella sulla causalità scientifica eh, è, eh, ha raggiunto vette molto più sofisticate della giurisprudenza americana. Sta di fatto però che gli Stati Uniti, avendo una uh, struttura economico-sociale uh, da sempre uh, fortemente permeata di tecnologia si è posta con, uh, con maggiore anticipo il tema della scientificità della valutazione della valutazione del giudice uh, circa la scientificità delle, uh, dei dati che vengono portati alla sua cognizione. Il primo elemento, il, il primo approccio è uh, lo standard Kelly Frye, della di una sentenza appunto emessa nel 1923 che poneva la general acceptance, cioè il fatto che più o meno siamo tutti, tutti gli esperti di una certa materia, sono, convergono su una certa interpretazione come elemento per definire eh, la scientificità di un risultato. Capite bene che questo concetto del, eh, dell'essere tutti d'accordo eh, è abbastanza limitato, e abbastanza discutibile, perché gli scienziati sono esseri umani eh, e non decidono e non ragionano in modo deterministico. Quindi il fatto di essere tutti d'accordo non è di per sé un, um, un criterio, soprattutto perché, perché si sposta uh, l'approccio epistemologico galileiano, cioè quello del verificare concretamente eh, il, il valore di verità di un determinato predicato alla reputazione eh, dei soggetti. Quindi se stessimo parlando di eh, eh, artifici retorici potremmo dire che ci si sposta dall'argumentum in remma all'argumentum in personam. Non conta più la, eh, il rigore del metodo o la scientificità dei, dei risultati, ma conta l'autorevolezza dei soggetti che dicono che quei risultati sono corretti molte delle. Tanto per calarvi ancora una volta nella concretezza, avrete sicuramente riconosciuto in questa, eh, in questa cosa che ho appena detto eh, un argomento frequentemente utilizzato nel, nei dibattiti di questi, eh, di questi ultimi tempi eh, sull'efficacia sull dei, eh, dei vaccini. Si fa eh, a botte eh, con eh, il numero di palle sul blasone piuttosto che su argomentazioni e su uh, verificabilità appunto, intersoggettiva. Uh, L'evoluzione, ciò nonostante lo standard, lo standard Kelly Frye è rimasto in, uh, in, in uso nella giurisprudenza statunitense ne, da, per buoni 70 anni, fino a quando non si afferma uno standard diverso che poi è stato ripreso recentemente dalla Cassazione in, in Italia. Parliamo della, dello standard Doberth. Che differenza c'è fra Kelly Fry e Dobert? Eh, lo standard Dober pone l'attenzione sulla rigorosità del metodo. E quindi al giudice non viene richiesto di mh, essere un esperto di scienza eh, o della specifica scienza eh, che entra nel processo, ma di eh, valutare se il modo di raggiungere i risultati eh, che vengono presentati dal consulente, dal test esperto, quello che volete, eh, sia rigoroso. E quindi si adotta un criterio formale di scientificità per cui la rigorosità del metodo è garanzia dei, eh, della validità dei risultati.